perché le rane iantei una lenga l'onze in cui era una rana che si mandava a Maria Carlotta tutta rana stava ad un ingnes, era tutta ma aveva una lenga tutta rossa picchiuda e tacchienta in Zor la rana aveva vina mufze Attenzione un picchio da murze! Te pecco! Iade la rana! No! Non sei Te può mai picchiere me la racconi la murze! La rana gli ha cercato i da murze e paf! E' una pera che la sinalinga gli ha t'inculato! In tehella è arriva in crocodile. Ti tiro giù per la zona e dò il crocodile. Ma no, ne inframpa manca che te mi idee, gliela avrai la rana. Ma lo crocodile ia parcutala e tira Maria Carlotta per la giornata. Tira che ti tira. La lingua della rana ia vieni l'onze, l'onze, l'onze e tutti in crepe gliela culasse della pera.